Compagni e compagne, io intervengo a questa assemblea a nome di Vani Rosas, una corrente internazionale femminista rivoluzionaria che nasce in Argentina e oggi porta migliaia di donne in Sud America e in Europa, compresa in Italia. Aderiamo alla chiamata di questa assemblea in quanto femministe perché siamo convinte che non si possa ambire alla risoluzione dell'oppressione di genere in questa società capitalistica. E soprattutto lo, lo facciamo come socialiste perché siamo convinte che non si possa eh, abbattere il capitalismo senza mettere al centro le sfruttate e le sfruttate che compongono il proletariato. Ma la lotta al capitale ovviamente non può slegarsi alla lotta al patriarcato. Non è immaginabile una lotta al capitale senza tenere conto che oggi la classe operaia non è un mastro bianco. La progressiva femminilizzazione del proletariato fa sì che più della metà della classe sia donna e immigrata. È per questo motivo che crediamo che una piattaforma anticapitalista non può darsi strumenti per, vi darsi strumenti per vincere, solo se riconosce l'enorme peso e l'importanza della componenza femminile nella classe operaia oggi e l'enorme valore economico che il capitale ricava dal lavoro riproduttivo e produttivo che ogni donna svolge all'interno della propria vita sottoposta alla doppia oppressione del patriarcato e del capitale o tripla nel caso delle donne emigrate. È quindi chiaro che la lotta femminista, come scrivono i compagni, è un fronte irrinunciabile della lotta di classe. È per questo fondamentale partire dai posti di lavoro, dove le donne continuano ad essere sottopagate rispetto ai loro colleghi maschi a parità di mansione e di lavoro. Partiamo dai posti di lavoro dove le donne sono vessate dai ritardi sessuali dove, dove è limitato loro il diritto alla maternità a favore dei debiti dei padroni. E per questo è necessario partire dalle sfruttate di questo sistema per liberare tutte le donne. Non si possono non considerare i scioperi globali marzo, le continue mobilitazioni per il diritto all'aborto, sicuro, libero e garantito. Non si possono non considerare le voci delle sfruttate di questo sistema che pagano le spese della barbarie sociale del capitalismo due volte, in quanto donne e in quanto lavoratrici. Riuscendo ad immaginare altro tipo di femminismo possibile se non quello di stampo anticapitalista, non possiamo che sostenere la costruzione di questo fronte a partire dalla manifestazione del 26 ottobre, affinché gli sfruttati e gli sfruttati di questa società possano unirsi nelle lotte per spezzare le catene che ci opprimono. Perché quando diciamo che se toccano una, noi ne organizziamo in migliaia, non vogliamo che resti solo uno slogan, ma che diventi una pratica quotidiana. che non siamo più disposti ad aspettare che i padroni ci elemosino briciole dei loro profitti e che ci restituiscano la dignità che provano a sottrarci ogni giorno. Se siamo qui oggi è per ribadire che la nostra lotta sarà instancabile e senza tregua per il nostro diritto al pane e alle rose fino alla vittoria.